Buongiorno, buongiorno, come state? Non riesco a sentirvi, però immagino che stiate bene, anche perché è iniziata la buona stagione per l'estetica, ok? Il tempo con la Liguria non è che sia così straordinario, però arriverà sicuramente il sole. Quindi con la bella stagione arrivano anche i beni incassi, è quello che vi auguro mm. e che sicuramente accadrà. Allora, io sono qua a parlare con voi eh, del Beauty Personal Branding, chiedo scusa a Valentina e a tutte quante voi di Estetispa, se questo avviene un pochino in ritardo, ma sono tornato a Genova da, da poco, sono stato in giro per l'Italia a fare i miei corsi beauty personal branding e, e quindi ora eh, ho trovato il tempo da dedicarvi. Per passare al secondo appuntamento, prima l'abbiamo visto l'altra volta, era dedicato così a parlare un pochino eh, sommariamente del personal branding applicato all'estetica. Vi ho fatto vedere la famosa eh, piramide del beauty personal branding che ci racconta come iniziare un percorso che ci porterà poi a raggiungere quello che è il nostro obiettivo di autorevolezza per incominciare veramente a essere attrattivi nei confronti del mercato. Abbiamo visto, vi riassumo velocemente, che il primo step è quello eh, del mercato generico dove nessuno di voi, vi auguro, eh, vi fermiate, perché lì c'è la battaglia dei prezzi, c'è la guerra sulle promozioni e sappiamo tutti che cosa significa questo, ok? Poi il secondo step invece è quello del, del, di chi si vuole distinguere, di, di chi diventa unico e quindi specialista e quindi straordinario per passare al terzo livello dove c'è la notorietà, cioè divento bravo, specialista, unico e conosciuto dall'audience che io scelgo eh, come punto di riferimento. Ultimo, la, la parte più importante, quella che ci si arriva eh, dopo aver fatto tutto questo bel lavoro è l'autorevolezza, ovvero sia veramente avere un albero con le radici profonde e quindi essere veramente qualcuno che conta non soltanto per i miei clienti ma per tutto quello che significa il mercato, quindi autorevolezza significa avere veramente una grossa credibilità. Eh, in questo secondo appuntamento volevo eh, soffermarmi un pochino di più su un argomento che mi avete stimolato eh, a, a trattare. Qualcuno mi dice, ma cosa vuol dire? io? io non ho mai fatto personal branding invece vorrei farvi capire che tutti facciamo personal branding e che non sappiamo di farlo lo facciamo in maniera inconscia certe volte va bene ma molte volte molto spesso quando le cose si fanno in maniera così inconscia senza cura non è così positivo e quindi adesso mi rimetto a tavolino e incomincio a scrivere perché io non voglio che sia soltanto un video dove voi ascoltate delle cose ma impariate delle cose perché altrimenti è inutile del tempo come state facendo a guardare il mio faccione ok? ci vediamo dopo alla domanda che cos'è un brand? innanzitutto eh, voglio veramente entrare in particolari e per entrare in particolari incominciamo dall'inizio l'aspetto più importante da considerare è il nostro interlocutore che è il nostro cliente che possiamo definire consumer ok eh, per fare una rappresentazione eh, non troppo complessa ho deciso di prendere una, così, un esempio che spesso Freud portava nella definizione della psicologia umana. Diceva che l'uomo era come un iceberg, eh, sopra al mare si riesce a vedere quelle che sono le azioni, ok? Ma quello che sono i pensieri eh, e i condizionamenti e le emozioni rimangono sotto il livello del mare e quindi quasi mai ben visibili dall'occhio umano. Le azioni nascono da un processo, ok? Un processo psicologico all'interno del, della persona. Spesso sono eh, dettate da emozioni che vengono filtrate dai condizionamenti e che poi si trasformano appunto in delle azioni. Quindi le emozioni e i condizionamenti sono assolutamente importanti. Se i condizionamenti e le emozioni sono molto importanti vediamo come il brand l'influenza il brand che cos'è? ok è quello che disegna adesso il brand, il brand di una persona è ehm, tutto quello che è riuscito a trasferire ok e tecnicamente si dice installare nel ricordo di una persona, in questo caso del proprio cliente. Se io riesco a installare delle dei ricordi e delle emozioni molto importanti come non so un aspetto di unicità okay? di serietà di specializzazione mettiamoci anche di simpatia che cosa accade accade che questa persona eh, quando mh, prende in considerazione un'altra persona che ha un brand che gli ha trasmesso questi tipi di ancoraggi, questi tipi di neuroassociazioni, ovviamente eh, la, la sua reazione è sempre positiva. Quindi un viso, ehm, che visivamente appunto mi rappresenta una persona, lega una serie di ehm, installazioni di, cre di credenze, di convinzioni, che vanno a fissarsi in quello che è il ricordo del cliente. Il ricordo del cliente fa sì che questo ricordo positivo eh, faccia scaturire delle azioni positive ora ti faccio capire meglio utilizzando magari un esempio molto più ehm, più eclatante bene prendiamo l'esempio cinematografico immagino che tu conoscerai Brad Pitt forse sei anche un fan di Brad Pitt, è molto facile, molto semplice quando io faccio vedere questa foto nei corsi mi rendo subito conto del linguaggio del corpo, del sorriso eccetera eccetera se chi mi sta davanti è o non è un fan. Questo è il logo di Brad Pitt, che è la sua faccia il suo viso, ok? Brad Pitt attraverso eh, la sua vita e attraverso soprattutto le sue pellicole è riuscito a eh, installare in alcune persone delle convinzioni, dei condizionamenti e delle emozioni importanti, tipo... La sua reputazione, la sua credibilità, la sua autorevolezza, la sua celebrità, la sua unicità. Okay? Nella misura in cui è riuscito attraverso ehm, questi racconti, questi film, la propria vita privata, raccontato dai rotocalchi e quant'altro, a installare queste convinzioni, ecco che eh, l'immagine di Brad Pitt per questa persona è estremamente positiva. Okay? Quindi è riuscito a installare questi ancoraggi emozionali. Va di fatto che ehm, Brad Pitt, nei confronti di questa persona che probabilmente sarà una sua audience o addirittura un fan, stimola delle reazioni quando per esempio Brad Pitt ehm, presenta un nuovo prodotto, per esempio un nuovo film. Chi ha delle buone installazioni Brad Pitt a livello di ehm, personal branding, quando arriva un nuovo film Brad Pitt Ancora prima di conoscere il contenuto del film, quindi prima di vederlo, che cosa fa? Compra il biglietto. Quindi compra il biglietto senza aver provato il prodotto. Quindi fa un'azione, ok? Che è quella di spendere soldi basandosi su quelle che sono le installazioni e le convinzioni del brand di Beret Pitt ehm, su loro stessi. Questa è un'azione di personal branding. Quindi le persone comprano. Okay. Ancora prima di conoscere il prodotto, perché gli ancoraggi che hanno su Brad Pitt, le convinzioni che hanno Brad Pitt, li spingono a fare questo. Ok, Quindi un acquisto di un prodotto non conosciuto grazie al personal branding, grazie alle installazioni e gli ancoraggi che lui nel tempo riesce a fare sui clienti. Questo è il personal branding a questo punto che cosa significa questo disegno? è molto importante se qui disegni la tua bella faccina ok facciamo bene gli occhi sopracciglia simpatiche immagini mettere la tua, il tuo viso qui Incomincia a chiederti, fino ad oggi, che convinzioni hai installato eh, nei tuoi clienti? Perché tutto quello che si è installato nelle convinzioni, nelle credenze, nelle emozioni dei tuoi clienti è quello che è il brand che oggi loro vivono nei tuoi confronti. Quindi chiediti, eh, hai dato eh, sempre testimonianza di eh, specializzazione? Di cura nei confronti del cliente? Di orientamento alle novità di simpatia sia di unicità ok e possiamo andare avanti tutto il resto quindi questo non è il tuo personal branding questo è il tuo personal branding cioè tutto quello che hai legato fino a oggi nel eh, sistema di convinzione del cliente perché se tu hai installato delle buone convinzioni eh, nei condizionamenti del cliente e riesce anche a stimolare emozionalmente il cliente significa che tu hai un brand molto positivo qualsiasi cosa tu proponga ad un cliente che ha installato questo senso di positività nei tuoi confronti è molto facile che il cliente lo compri ancora prima che tu lo abbia presentato e fatto conoscere, è questa grande forza del personal branding, è questa grande forza, cioè non hai bisogno di vendere, devi solo presentare quello che tu ritieni molto utile e importante e in base alla credibilità che ti sei riuscito a costruire attraverso queste installazioni, questi ancoraggi, fa in modo che il cliente, la domanda è come facciamo a cancellare degli ancoraggi che in passato eh, abbiamo installato che non vanno bene? Come riusciamo a installare degli ancoraggi nuovi in modo che tu diventi credibile? Credibile, stimolante, unico? Ecco questo eh, insegna eh, il personal branding con le tecniche che ti aiuteranno a trasformare il tuo brand da mm, non so, un voto 6 a un voto 10. Quando vi dicono che le persone non hanno mai fatto personal branding, sbagliano, perché personal branding lo fanno tutti. La differenza è che uno può farlo a livello conscio, conscio, oppure a livello inconscio. Quando si fa a livello inconscio possono nascere dei grossi problemi, perché si possono commettere parecchi errori. E quando si commettono parecchi errori, ok, è difficile farsi seguire al nostro cliente allora in questo caso la persona il professionista deve cominciare cioè a vendere di spinta cioè deve continuare a spingere a vendere a vendere a vendere perché il cliente quando fa la proposta tendenzialmente non ti segue perché tendenzialmente non ha un buon ricordo del tuo brand della tua credibilità della tua affidabilità eccomi finito finito l'esercizio come andate avete capito Avete capito l'importanza degli ancoraggi, delle installazioni? Sono un pochino brutte no, queste parole, sembra di voler trasformare il cliente in uno strumento, ma è soltanto un gergo tecnico. No? Io parlo di marketing etico, marketing etico significa che tutti vogliamo fare il bene del cliente, essere onesti con il cliente e dare del nostro meglio. Quelle che si usano certe volte sono terminologie l'installazione non è altro che trasferire quello che io sono nei ricordi del cliente ok quindi installare le mie eh, caratteristiche le mie peculiarità eh, nel ricordo del cliente perché questo determinerà poi le sue reazioni quindi se io faccio delle buone installazioni il cliente avrà un buon ricordo ad uno stimolo si ricorderà di me e fare in modo che io diventi veramente la sua guida, il suo strumento, e il suo prodotto, e il suo servizio. Quindi eh, sappiate che eh, da ora in avanti dobbiamo scegliere che cosa noi vogliamo che gli altri si ricordino di noi e utilizzare gli strumenti che il beauty personal brand ci mette a disposizione per fare in modo che questo arrivi alla mia audience la mia audience non è tutto il mercato ma quel segmento di mercato che una volta si chiamava target oggi si chiama audience che voglio raggiungere per trasformarli fan chi sono i fan? sono quelli che quando vedono qualcosa che tu gli proponi col tuo faccione dice non so che cosa si tratta però siccome mi fido di te lo compro e come vedere eh, una locondina con Brad Pitt e dire Brad Pitt mi piace, ha fatto dei film che mi sono piaciuti, è un, è un attore che mi ha lasciato delle emozioni dentro, il prossimo film non so di che cosa si tratti, ne ho sentito soltanto parlare ma io vado perché Brad Pitt per me è il numero uno. Quindi quelli sono i fan. Se voi volete avere un bel futuro ricordatevi che dovete costruire i vostri fan, la vostra tribù, perché senza fan, senza le tribù non si va da nessuna parte, ok? Bene, è stato ancora un piacere, ciao Valentina a tutti gli stati spa, ciao e ci vediamo al prossimo appuntamento, ricordatevi sempre che vuole solo chi osa farlo, ciao, <ride> ciao, ciao.